Giulio Conte che già si sta preparando eh, della società Iridra eh, l'intervento dal titolo La valutazione multiobiettivo di progetti di difesa idraulica l'implementazione di un modello per la pubblica amministrazione e i progettisti ricorderei anche il primo presidente Sì, Giulio Conte stavo dicendo oltre che insomma, in questo caso rappresentante di una di consulenza è stato anche uno dei padri fondatori del CIRF e primo presidente per i primi nove anni di vita della nostra associazione. Come diceva Jack Lemmon, nessuno è perfetto. <ride> come presidente non eri male, come PowerPoint. Sì. Allora, eh, compito in grado il mio perché... Eh, ho preparato questa presentazione e sono partito dalla eh, presentazione finale del lavoro che era di 90 slide, adesso queste sono state ridotte a meno di 30, però io ve ne faccio vedere 7-8 perché se no nei 12 minuti non si riesce a stare. Allora, L'idea sostanzialmente nasceva, eh, nasce questo, questo lavoro da una richiesta della regione Lombardia. Che voleva dotarsi di uno strumento che gli permettesse una valutazione tendenzialmente speditiva, veloce, dei progetti di sistemazione idraulica. Avete visto che eh, già due ne sono stati presentati stamattina, molti sono nei posti esposti. La regione Limbardia sta realizzando tante opere idrauliche per gestire i problemi di allagamenti. E quindi a un certo momento ha detto: Ma vediamo se questi, queste opere che vengono realizzate sul mio territorio sono fra virgolette le migliori possibili. Quindi l'idea era che permet permettesse di valutare per ogni tipo di intervento a quali, obiettivi per me, quali obiettivi permette di raggiungere da un punto di vista idraulico ma anche naturalmente gli interessava che gli impatti sul corso d'acqua, se per caso aveva andava a intaccare delle aree di pareggio da un punto di vista culturale, storico, eccetera. L'idea era anche, questa è una cosa che ci ha messo parecchio in difficoltà, poter confrontare due interventi, una vasca di laminazione a Varese e un'argine a Lodi per capire quale dei due fosse, diciamo, più integrato, più, diciamo, quale avesse più benefici rispetto ai danni. Infine, questo stesso strumento doveva servire come una sorta di guida per i professionisti, cioè i professionisti che si mettevano a progettare queste opere, sapendo che sarebbero state valutate con questo strumento, si mettevano nell'ordine di idee di progettare le opere in modo tendenzialmente più integrato e intelligente di come erano abituati a fare. Ehm, alla fine sono stati selezionati questi criteri che vedete qui, cioè il principale diciamo, per, per cui le opere sono progettate che è ridurre il rischio alluvioni, cercare di fare in modo che quegli interventi non inficino la possibilità di quel corso d'acqua di raggiungere un buono stato ecologico, diciamo delle buone condizioni ambientali, non danneggiano il patrimonio culturale, migliorino la condizione di specie e habitat, quindi la rete Natura 2000, questo, qui c'è un una possibile delle moltissime eh, possibili ridondanze di questo approccio che abbiamo seguito, qui c'è la prima che in realtà non è esattamente una ridondanza, nel senso che la rete Natura 2000 si occupa specificatamente di quegli oggetti che sono regolati, protetti attraverso la direttiva Habitat, il patrimonio naturale invece si occupa di quelle cose che la regione Lombardia attraverso i propri piani territoriali ha stabilito che sono un patrimonio naturale e le due cose sono abbastanza indipendenti. Eh, L'aspetto idromor idromorfologico che è un aspetto chiave, come sappiamo tutti noi del CIRF, e infine quest'ultima cosa che abbiamo chiamato resilienza territoriale. Il nome l'abbiamo messo perché così fa più scena, ma in sostanza vuol dire che cer cerchiamo di valutare queste opere anche sotto il profilo di quanto artificiali, fra virgolette, sono e quindi quanta gestione richiedono. Quindi una soluzione che dipende molto dalla manutenzione continua di un'opera che è perfettamente funzionale, mi mette in sicurezza un sacco di gente, ma se funziona male poi fa dei danni anche peggiori. Allora, rispetto a una soluzione che è meno dipendente da questa eh, continua manutenzione e attenzione, diciamo, è preferibile il fatto che sia più indipendente. Eh, allora, adesso io ovviamente non dovrei presentarvi, ciascuno di questi 7-8 criteri sono composti di tanti sottocriteri e per questo che ci volevano 90 slide. Questo non lo possiamo fare, quindi vi faccio qualche esempio spot e poi per uno di quei criteri che è quello che abbiamo seguito direttamente io con dei colleghi di RIDA, vi faccio vedere un esempio così almeno capite se questa cosa ha un senso o no. Eh, perché dalle cose che vi dico prima, secondo me non lo capite. <ride> eh, comunque, per, far, per farvi un'idea, i sottocriteri che vedete qui sono quelli che stabiliscono diciamo, i, la prestazione di quell'opera sotto il profilo della sua capacità di ridurre il rischio alluvioni. Eh? Adesso, per avere un'idea... No, perché c'è questo? Perché. Una cosa. Vabbè, niente, Ci doveva essere un'altra slide che vi faceva vedere come si calcolava il secondo di questi sottoindicatori, cioè la riduzione della pericolosità per numero di persone esposte. Eh, ve lo dico a voce tanto per capirci questo è basato su tutta una serie di dati che sono tutti esistenti quindi chi fa questa valutazione non deve tendenzialmente fare quasi nulla di raccolta dati se li trova in regione lombardia sui, sui suoi database in qualche caso se fa mezza giornata a vedere dove, si fa, dove sta quel posto è utile però si può fare così eh, la cosa importante di questo, S, S, eh, di questo indicatore 2, la riduzione della pericolosità, è che si basa sostanzialmente sul numero di persone che, che sono messe, diciamo, non sono più allagabili in seguito alla realizzazione dell'opera. Però tiene conto, eh, ci siamo accorti, che ci potevano essere delle opere in cui le aree allagate erano sostanzialmente le stesse, ma i tiranti e le velocità dell'acqua cambiavano. Allora questa è una situazione in cui tu non avresti visto l'effetto di quell'opera perché il numero di persone che stavano nell'area allagata era lo stesso. Allora abbiamo tenuto conto di questo caso come un meccanismo aggiuntivo, cioè non è obbligatorio verificare questa cosa, ma se si ha questo dato, questo è un elemento che dà, se, eh, se si abbassa i tiranti o si riduce la velocità, l'opera funziona meglio che se non lo fa. Mm? E questo più o meno è un, è un meccanismo che noi abbiamo applicato su tutti i, i criteri e indicatori. Allora, eh, per la parte idro, idromorfologica ci siamo basati sostanzialmente sull'IQM, abbiamo estratto alcuni sottoindicatori dell'IQM perché... Avevamo la necessità, siccome tutti questi indicatori confrontano una situazione ex ante, prima dell'opera, con un ex post, ovviamente devono essere eh, criteri, indicatori che siano prevedibili, eh? quindi non tutti lo sono e sono stati scelti solo quelli, oppure alcuni erano in realtà considerati in altri criteri, quindi è stato fatto un lavoro di elaborazione che ha permesso di eh, arrivare sostanzialmente ad una prevedibilità sempre di uno stato ex post comparato con quello ex ante. A questo punto vado veloce su tutti gli altri indicatori che sono sostanzialmente dei criteri che potete immaginare, i beni, i beni il patrimonio naturale, il patrimonio culturale sono criteri che si attivano, cioè un progetto è positivo o negativo solo quando c'è un bene, e quando quel bene nella situazione ex post è in condizioni diverse da come è in quella ex ante, altrimenti si annullano. Vado a farvi un esempio sullo stato ecologico, così capite che cosa fa esattamente questo indicatore. Sullo stato ecologico noi abbiamo sostanzialmente mutuato dall'indice di funzionalità fluviale un meccanismo di criteri, eh, Prendendo alcune domande e poi diciamo, gestendo la, la quantificazione, la metrica degli FF in modo che tornasse nel confronto ex ante ex post. Va bene? Allora, per farvi un esempio, questo è un corso d'acqua, eh, questo tratto qui, dove viene prevista una cassa di espansione. Attualmente è rettificato, vedete, con una fascia monofilare di robinia e poi c'è un campo coltivato. Il progetto prevedeva in questo caso di eh, sostanzialmente creare un nuovo alveo. E quindi c'è un certo miglioramento anche se come vedete là, per esempio la fascia riparia sostanzialmente non, non migliora, anzi forse peggiora un pochino. Allora se voi andate ad applicare il nostro indice, quello che vi dice è che fra l'ex ante e l'ex post voi avete un miglioramento di 0,16 su un totale possibile di 1, quindi un miglioramento modesto del 16% perché è un intervento che fa un certo miglioramento rispetto alla situazione preesistente, ma non così significativo. Al contrario, un intervento che lavorava su un corso d'acqua seminaturale, dove era prevista una completa regimazione con massi ciclopici, I massi ciclopici in Lombardia vanno molto, eh? sono, sono una, un trend, che sono tendi, e vedete in questo caso c'è un'alterazione profonda di un sistema e voi avete, fra ex ante, ex post, avete un peggioramento del 63%. Quindi in linea di massima questo criterio un'indicazione la dà. Ovviamente è molto migliorabile, ma questo è fattibile praticamente senza quasi neanche andare in campo. E questo è quanto. Grazie Giulio per essere stato giustamente nei tempi. C'è qualche riflessione o quesito? Sì, là in fondo. Le altre 88 slide. Questa sera invece della cena sociale, chi è interessato, c'è una sessione dedicata con Giulio che si fermerà apposta. Prego. Ciao, sono Fabio Carnelli, ricercatore in scienze sociali. E Quindi chiedo se in questo modello sono stati considerati o secondo lei ha senso considerare o integrare eh, l'impatto dell'opera sulle caratteristiche della popolazione o la facilità di realizzazione a seconda delle caratteristiche della popolazione, insomma delle variabili legate a eh, vulnerabilità sociale oppure consapevolezza oppure accoglimento, insomma variabili di questo tipo. Grazie. Eh... Dunque noi non l'abbiamo fatto e non avremmo potuto farlo con i tempi e le risorse a disposizione, in teoria sì, sarebbe molto interessante poterlo fare, cioè poter dire magari in un certo contesto, indipendentemente, anzi in integrazione con, con quelli che sono gli aspetti eh, fisici, naturalistici, di, di effetti positivi eh, in termini di eh, minor popolazione esposta, si potesse valutare quali, se quell'intervento ha particolari effetti, o, o sia particolarmente fattibile, anche perché ci sono determinate condizioni sociali. Non saprei minimamente come farlo, però sarebbe una, potenzialmente interessante. Bene, se c'è telegrafica. No, meglio. Bene. fuori del